Salve a tutti, eh, il titolo eh, dell'intervista di oggi è eh, Avanti e critica sociale, un nuovo modo di pensare al socialismo ed essa è parte di un'iniziativa di cui avete, al, eh, avete visto all'inizio la sigla di presentazione eh, iniziativa chiamata l'urgenza, ovvero della necessità di un soggetto eh, politico popolare in Italia in particolare questa intervista odierna rientra nell'ambito di come costruire dei media politicamente controegemonici ed economicamente sostenibili. E a tal proposito oggi parliamo con eh, Stefano Carluccio, editore di due importanti testate intimamente legate alla storia del socialismo in Italia, ossia l'Avanti, giornale che, se non sbaglio, fu pubblicato per la prima volta nel 1881 da Andrea Costa, primo parlamentare socialista eletto in Italia, e critica sociale, rivista di carattere scientifico, riconosciuta dal MIUR e quindi presente nell'elenco delle riviste ufficiali di carattere scientifico regolarmente riconosciuta a livello ministeriale in Italia, dedicata in particolar modo alla elaborazione teorica del pensiero socialista, fondata nel 1891 eh, da Filippo Turati e Anna Kulishoff. Insieme a Stefano Carluccio e con noi anche Carlo Marazzi, membro del Comitato Scientifico di Critica Sociale e studioso del pensiero complesso, detto anche pensiero sistemico. Mi rivolgo a Stefano. Stefano, questo appuntamento di oggi si chiama Avanti e critica sociale, un nuovo modo di pensare al socialismo. Al fine di capire in cosa consista questo nuovo modo di pensare al socialismo, ci puoi raccontare della tua esperienza legata a queste due storiche testate di area socialista e quali ritieni sia la loro funzione oggi? Noi siamo nel 10 come si fa? Siamo nel 125 sì. anniversario della fondazione dell'Avanti. Nacque nel Natale del 1896, ripreso da Leonida Bissolati, dopo che, come tu avevi, hai appena detto, fu fondato da. Il nome avanti diciamo viene importato dalla Germania in Italia da Andrea Costa nel 1881. Lui fonda il Partito del Socialista Rivoluzionario e lo stampa a Imola, esattamente nella stessa tipografia dove noi stampiamo adesso questo giornale. In questo numero, come poi vedete, c'è un, un accenno a qualcosa di socialdemocratico no? sotto il 125 peraltro anche nel titolo, c'è cioè per un rinnovamento della socialdemocrazia nei, nei, nei termini diciamo, di una socialdemocrazia adeguata ai tempi futuri più che attuali, nel, nel, nel giornale abbiamo ripubblicato nel formato originario, e quindi è una cosa anche da bibliofili in un certo senso, il primo avanti, quello del 1896, molto divertente anche nella parte dietro dove ci sono gli annunci economici, ce n'è uno in particolare che mi ha molto colpito e che c'entra diciamo, con eh, l'attualità. 125 anni fa Lavanti era un incubatore di start-up, ascoltate qua, un piccolo gruppo di operai lavoranti, articolo molto remunerativo e speciale per l'Italia, desiderano mettersi in cooperativa Qui sembrerebbe quasi una barzelletta, cercano onesto capitalista. La, reda la redazione dell'avanti chiede che le offerte siano presentate al giornale non in modo anonimo. Questo è un vero e proprio incubatore di ci può fare, 125 anni fa, quindi è inutile parlare inglese. Le cose sono molto più semplici se viste nella loro complessità. Io ho ascoltato una lezione che posso dire sostanzialmente Carlo mi ha fatto, credo un, un mese e mezzo fa, due probabilmente, l'ho riascoltata recentemente. E, e come pensare al socialismo del futuro? Cioè eh, pensarlo in modo secondo il pensiero complesso, cioè non vedere lo sviluppo del progresso in modo lineare ma considerare che alcuni elementi di progresso sono già alle nostre spalle così come altri sono ancora da scoprire sono in avanti oppure sono di lato e comunque occorre vedere un po' a 360 gradi tutto quanto per cercare di dare un, un obiettivo che non è un obiettivo che riduce la complessità di ciò che è a disposizione della nostra conoscenza ma che un obiettivo frutto, come diceva Treves, parlando di che cos'era secondo lui il socialismo è un'intuizione che sorge dal cuore e che quando raggiunge la coscienza, se diventa volontà, produce opere. Quindi si tratta di avere una coscienza e una volontà che colgano un'intuizione all'interno di un mondo complesso naturalmente, senza ridurlo, come dire, a una visione da sovrapporre alla società come è stato per il comunismo, per esempio, che ha voluto uniformare al proprio pensiero, alla propria visione, la società, e invece il contrario, cioè cogliere dalla complessità sociale quelli che sono gli elementi che stimolano un'intuizione che è un'intuizione che può essere naturalmente che sarà senz'altro differente per ciascuno e che è in qualche modo eh, condizionata dai valori etici, morali, eh, persino dalla religiosità. Io ritengo che noi non diventeremo mai cinese perché la nostra civiltà, in fondo, è una città giudaico-cristiana, anche se dovessero occupare tutto. Eh, ma dunque, io praticamente sono nato all'avanti, eh, nel da ragazzo, insomma, 30 anni, avevamo insieme, rimesso insieme tra giovani, la redazione milanese che era stata chiusa nel 78 a Milano e l'abbiamo riaperta nell'84, mi pare. Eh, siamo andati avanti fino al 93, cioè fino a Tangentopoli in Mani Pulite, a quel punto c'è stato lo scioglimento del Partito Socialista, la liquefazione, la liquidazione di tutto, a mio giudizio una vera e propria Shoah, eh, per come è stata condotta eh, tutta l'operazione Manipulite, indipendentemente poi dal fatto che ci siano sicuramente stati eh, forti elementi, diciamo così, di illegalità e di leicità, le ma d'altra parte il sistema allora era quello e la contestazione fu solo ed esclusivamente da parte nostra orientata al fatto di dire che anziché riformare un sistema si era voluto distruggere un partito che in quel momento era un partito che rispetto agli anni '70, insomma, stava cercando di portare appunto un po' più di libertà nello, nel, nel, nel binomio di CPC che praticamente soffocava qualunque dinamica sia politica che sociale. Sociale, intendo dire anche dal punto di vista de, de, del, del lavoro, l'accordo Agnelli Lama era praticamente l'altra gamba dell'accordo della solidarietà nazionale. Era questo un po' che si stava rompendo, aprendo anche a forme di cultura eh, nuove, in particolare al dissenso nei confronti dell'Unione Sovietica e dei regimi fascisti, eh, quello cileno, quello greco e naturalmente i paesi dell'Est, eh, eccetera. Iniziamo lì, finita questa esperienza. Eh, mh, ci proponiamo di pubblicare di tornare a pubblicare di non far chiudere anzi perché la pubblicazione per la verità era già in corso però si è interrotta per un anno proprio per le vicende giudiziarie di riprendere la pubblicazione della critica sociale che conosciamo mano a mano che la facciamo e ci rendiamo conto che è una rivista di grandissima importanza eh, culturale mi spiego meglio eh, sicuramente è ispirata a un pensiero positivista è una rivista che in qualche modo eredita un po la tradizione del Politecnico di Cattaneo, ha ah, pezzi naturalmente di filosofia, pezzi di eh, pensiero politico, per esempio Rosselli pubblica su Critica Sociale, prima ancora di pubblicarlo in volume il, il Socialismo Liberale, anziché lui lì su Critica chiama Liberalismo Sociale per la verità, poi lo corregge quando mh, pubblica il libro, ma comunque la cosa più importante della critica sociale è, eh, gli, sono gli studi eh, sulle cose da fare. Cioè c'è un, un, un, un, un progressivo eh, studio di condizioni socio-economiche ereditate dalla unificazione politica dell'Italia, che era praticamente stata fatta vent'anni prima della nascita di critica sociale. E quindi c'è un problema di unità sociale del Paese, no? E immaginate che, che, che programma, che grande programma e che grande impegno questo obiettivo, cioè di unire il Paese, significhi se in questo obiettivo c'è il problema appunto di far sì che i lavoratori diventino un soggetto politico poi alla fine anche e di governo della. Della nuova, della nuova realtà nazionale, ispirati sempre naturalmente a una radice repubblicana, garibaldina e repubblicana. E quindi è questo il primo, il primo vero, la cosa più affascinante di critica sociale è questa unità che si cerca di creare tra lo studio, le, quindi le elite naturalmente, che, che, che, che sono in condizioni appunto di... Studiare e di, e, di, e di trovare soluzioni a, a tanti problemi eh, con eh, i lavoratori che vengono, in, per esempio, l'educazione è uno dei primi eh, metodi che la critica sociale ehm, propugna. Turati si metteva qui a Milano, alla società umanitaria, a impacchettare i libri per le biblioteche popolari, i teatri popolari, eh, le mutue. Eh, cioè, L'associazionismo eh, non ancora in forma istituzionale, spesso anzi vietato eh, dalle leggi di allora, viene organizzato, praticato, indirizzato e il metodo è quello di far sì che queste, queste erano chiamate le conquiste dei lavoratori, cioè se si faceva un consorzio eh, quella era una conquista dei lavoratori, no? Se si faceva una, casa del una camera del lavoro, quella era una conquista dei lavoratori, spesso era vietato no? fare queste cose allora il problema era far sì che la legge, cioè il Parlamento liberale, potesse eh, ottenere, queste erano le riforme, ottenere, eh, consentire scusate, volevo dire, eh, che queste nuove conquiste venissero eh, rese legittime per poter essere a loro volta un punto di partenza per ulteriori conquiste. Quindi è stato un lavoro veramente molto faticoso. Però la logica che stava dietro a questi studi eh, e a questo lavoro era una logica che Carlo mi ha insegnato, eh, si chiama logica lineare, sicuramente. Devo dire che è stato un lavoro complicato, appunto sicuramente complesso ma io credo che ancora alla complessità non siamo giunti da un punto di vista di sinistra Nelle, sicuramente nella politica in Italia perlomeno, adesso poi non so, in altri paesi l'Avanti riprende il primo maggio del 2020 eh, per un, anche qui per un'intuizione che diventa coscienza e volontà e quindi opera, cioè pubblicazione. Il giorno stesso in cui il governo Conte dichiara il distanziamento sociale il blocco produttivo, in 3, 4, amici, in Romagna, aiutati anche dagli ex repubblicani romagnoli che ci consentono di stampare a credito, eh, usciamo con l'Avanti. In edicola, facendo circoli, cioè esattamente tutto il contrario di quello che era il momento che si stava aprendo con la pandemia e con il lockdown. La, non era, come dire, una contestazione delle misure in senso stretto. Era una prevenzione di carattere psicologico-culturale sul pericolo che vedevamo maggiore che la socialità passasse come luogo comune nuovo luogo comune come un pericolo, un pericolo creato da qualcosa di invisibile, da cui il governo ti deve difendere. Eh, L'altro diventa contagioso, eh, tu ti infetti, tutte cose che possono essere vere, non vere, questo appartiene a tutto un altro campo, su cui non voglio entrare, ho le mie opinioni, ma non ne voglio parlare, però sicuramente da un punto di vista del terrorismo eh, psicologico eh, si è creato un clima lo, lo, ce l'abbiamo sotto, sotto gli occhi quasi da guerra civile eh, orizzontale cioè qui la gente le amicizie si rompono in famiglia si litiga cioè qui ormai si è creata una situazione appunto in cui eh, questo distanziamento sociale deforma il senso invece del bene comune non lo aiuta affatto Uh, lo deforma e divide non unisce ecco, questo è stato il motivo per cui abbiamo ripreso a pubblicare l'avanti dopo 30 anni quasi di chiusura e piano piano, piano, piano, piano ci siamo indirizzati verso una ri riscoperta diciamo, della socialdemocrazia intesa però in un modo differente eh, da quella che è immediatamente la socialdemocrazia tedesca la socialdemocrazia tedesca ha superato con Bad Goldesberg la lotta di classe, qui si tratta di qualcosa di più, e cioè di unire, visto il fallimento in questo momento, sotto gli occhi, dato anche dall'astensione, l'astensione dimostra questo, che, che le istituzioni liberali sono in una crisi di riflusso perlomeno. Ecco. Non, non sono utilizzate, non sono, non, non sono prese sul serio. Non credo che sia colpa del pensiero liberale in quanto tale, ma credo per il modo in cui sono state bistrattate le istituzioni pubbliche. Fatto sta che così non funziona più nulla. E quindi per socialdemocrazia io intendo qualcosa che ha un'origine precedente, proprio nel, nel socialismo marsiniano, che unisce... Cioè, le istituzioni sociali e con le istituzioni politiche. Mazzini diceva che la Repubblica deve essere come una cosa propria per ciascuno, in modo che ciascuno capisca che il proprio vantaggio è il vantaggio anche degli altri, il vantaggio degli altri deve poter prevedere un vantaggio anche per se stessi, le due cose devono andare insieme e la fratellanza è ciò che unisce questi due aspetti, quello dell'eguaglianza e quello della libertà. Che se lasciati isolatamente a se stessi, fratellanza, scusate, eguaglianza lasciata liberamente a se stessa, porta a tirannide. Libertà lasciata liberamente a se stessa, porta a tirannide. La fratellanza è quella cosa che appunto crea un equilibrio tra queste due ancelle maggiori. E probabilmente questo rientra anche in una capacità di pensiero, di sistema appunto, e non lineare che si deve adeguare nelle circostanze, di volta in volta, non essere mai, come dire, definito una volta per sempre, quello che un po' si diceva, diciamo, i vecchi socialdemocratici, il, il movimento è tutto. Ecco. Siamo orientati a tentare di trovare, diciamo, in questa visione eh, delle soluzioni che arrivino anche a strumenti finanziari eh, alternativi a quelli di oggi, perché c'è un problema politico da cui partire, che non è la situazione italiana, ma è la situazione generale. La geopolitica fa sì che le società occidentali abbiano assolutamente, scusate, non le società, eh, l'Occidente abbia assolutamente bisogno di rafforzare le proprie società. Non mettendo dei bastioni o chiudendole in, in, in un fortino eh, armato, ma rafforzare il welfare, rafforzare le società, rafforzare la loro la loro capacità di, eh, di bene comune per ciascuno e per tutti eh, in un momento in cui c'è crisi cioè come si fa a riorganizzare il welfare durante un momento di regressione di crisi? credo che questo implicherà senz'altro la necessità anche di un utilizzo di strumenti finanziari che siano completamente alternativi agli attuali perché hanno degli scopi opposti a quelli in corso attualmente nel mondo della finanza. Io mi fermo qui. Grazie Stefano, sei stato interessantissimo e ho apprezzato personalmente molto la tua eh, visione eh, di socialismo democratico. Eh, Carlo mi rivolgo a te. Eh, Avanti e Critica Sociale sono due testate figlie del pensiero positivista dell'Ottocento, nel cui ambito l'idea del socialismo germogliò e poi si sviluppò. Ci puoi descrivere quel modo di pensare e perché, secondo te, oggi sia necessario un nuovo modo di pensare al socialismo? Sì? Okay. Bene, eh, salute a tutti. Eh, la, la domanda è abbastanza complessa, diciamo, e vorrei quindi eh, affrontarla facendo un, un breve scursus eh, che coinvolgerà eh, il concetto della rivoluzione industriale, dalla quale appunto nasce poi la classe operaia e Quindi il movimento del positivismo nelle sue fasi, il socialismo che, eh, come è stato detto precedentemente, ha eh, le sue fondamenta, almeno poi una seconda declinazione proprio nel positivismo. E infine, diciamo, auspicare la nascita di un nuovo socialismo eh, e quindi concludere appunto, con la eh, possibilità, appunto, di una collaborazione tra le persone di buona volontà. Ehm, che si dedicano, che si impegnino in una collaborazione, in una ridefinizione dei concetti proprio secondo questo nuovo aspetto. Quindi, vorrei in, incominciamo, eh, iniziamo appunto con la rivoluzione industriale. Quindi, ehm, la domanda che mi è stata posto, eh, posta è: mh, appunto, prevede, come dicevo prima, un escurso storico, sia pure succinto mh, a partire appunto dalla nascita della classe operaia, quella dei lavoratori salariati. Quindi ci dobbiamo un po' armare di santa pazienza e fare un passo indietro nel tempo e dobbiamo arrivare alla seconda metà del Settecento quando nella società occidentale si è verificato un profondo cambiamento che ha stravolto il sistema socio-economico che allora esisteva. Nel complesso si è trattato di un processo irreversibile di trasformazione della società di allora a tutti i livelli, quindi parlo sia a livello culturale, sociale, politico, economico, e, e, che ha preso il nome di rivoluzione industriale. Sia pure in modo progressivo, ma comunque irreversibile, la società da agricola, artigianale commerciale si è trasformata in una società industriale che è stata caratterizzata dall'uso su larga scala di macchine azionate dall'energia meccanica, la quale veniva ottenuta a partire dalle fonti energetiche naturali come l'acqua, principalmente, ma anche le nascenti fonti energetiche fossili. Per l'energia nucleare eh, questa merita un discorso a parte. Questo periodo di grande innovazione tecnologica viene generalmente distinto in due momenti storici chiamati rispettivamente la prima e la seconda rivoluzione industriale. Sin dalla sua origine, la rivoluzione industriale si è basata sul concetto di progresso, parola chiave, concepito questo in termini di crescita materiale perenne e di sviluppo economico illimitato. Quindi parliamo della prima rivoluzione industriale. Questa viene convenzionalmente inquadrata nel periodo storico tra il 1780 e il 1840 ed ebbe origine in Gran Bretagna perché era il paese che allora meglio si prestava allo sviluppo del mercato della produzione su larga scala grazie alla presenza di alcune condizioni favorevoli. In primo luogo la stabilità economica dovuta al commercio dei prodotti coloniali, quali le spezie, i tessuti, altri beni di consumo, ad opera della ricca borghesia inglese che ha reinvestito i suoi profitti nelle innovative tecniche di produzione industriale e nella costruzione delle fabbriche. Un'altra importante condizione furono le conoscenze scientifiche e l'innovazione tecnologica, che in Gran Bretagna, a differenza di altri paesi, Furono accolte con entusiasmo, furono finanziate e furono messe a disposizione dei sistemi di produzione industriale. Infine, ed è questo fu determinante: proprio intorno all'Ottocento, l'approvazione di un pacchetto di leggi agricole, gli Enclosures Acts, che tra l'altro imposero la recinzione dei terreni e misero in serie difficoltà economiche piccoli proprietari contadini che li lavoravano. Le leggi sull'agricoltura in Gran Bretagna furono promosse dai grandi proprietari terrieri, a scapito dei piccoli agricoltori, i quali in breve tempo eh, si trovarono senza reddito e loro malgrado furono costretti ad accettare di lavorare in condizioni sfavorevoli nelle nascenti fabbriche. Insomma, con l'emanazione delle leggi agricole, gli imprenditori industriali ebbero a disposizione un'enorme forza lavoro a buon mercato e che era ideale per avviare la nuova industria. È importante riconoscere che la rivoluzione industriale non fu esclusivamente un fenomeno di tipo economico o tecnico-scientifico, soprattutto fu un evento che determinò un profondo cambiamento socio-politico che poi si estese anche al resto dell'Europa. La prima rivoluzione industriale fu caratterizzata da importanti innovazioni tecnologiche in diversi settori dall'agricoltura ai trasporti alla finanza che cambiarono totalmente la situazione sociale in Europa fondamentali sono stati i progressi tecnologici nel settore tessile con l'introduzione, ad esempio della spoletta volante e nel settore metallurgico dove le nuove tecniche di lavorazione dei metalli hanno permesso nella seconda metà del Settecento di costruire macchine a vapore più efficienti in grado di sfruttare il carbone, una fonte energetica di origine fossile che era presente in grandissima quantità ed era disponibile a prezzi molto convenienti. L'industrializzazione fu un fenomeno complesso, originato da molteplici cause che non sono ancora state del tutto ben individuate, la si può ritenere un fenomeno emergente da una realtà sociale che stava diventando sempre più sistemica e complessa grazie al concorso di più elementi tra di loro interconnessi, interdipendenti e reciprocamente trainanti. La macchina a vapore, che viene generalmente riconosciuta come il simbolo della prima rivoluzione industriale, fu solo una delle tante innovazioni tecniche dell'epoca che hanno contribuito ad industrializzare la società. Le innovazioni tecnologiche furono più evidenti in alcuni paesi e meno significativi in altri. In Europa essi mutarono lo stile di vita della gente che ebbe l'impressione di avere finalmente raggiunto una condizione di grande benessere materiale, il cosiddetto progresso illimitato, sul quale aveva riposto una fede dogmatica, dato che grazie a quel progresso aveva potuto rimuovere la preoccupazione che la sillava almeno dall'inizio dell'era moderna. L'epoca, questa, tra la fine del 400 e gli inizi del 500, che viene storicamente inquadrata come la fine del Medioevo e appunto l'inizio dell'era moderna. Questa era fu caratterizzata dal crollo dell'influenza della chiesa medievale, accusata di grande corruzione e di costumi lascivi che portò alla ribellione di grandi riformatori, tra i quali spiccano i nomi di Martin Lutero e di Giovanni Calvino. Come conseguenza del clima che si era instaurato e di questi movimenti scismatici, la gente iniziò a perdere quella sicurezza che derivava dalla fede riposta nell'autorità della Chiesa, cattolica e nella divina provvidenza. Più tardi, la crescente sfiducia Nell'autorità religiosa portò anche ad un altro scisma, quello tra teologia e scienza, che tra la metà del 500 e la fine del 600 diede origine alla cosiddetta rivoluzione scientifica, che ebbe tra i suoi più famosi protagonisti Galileo Galilei, René Descartes, noto come Cartesio, e Isaac Newton. Veniamo ora alla seconda rivoluzione industriale. Nella seconda metà dell'Ottocento iniziò un prodigioso sviluppo industriale che appunto prese il nome di Seconda Rivoluzione Industriale. Questo fu un periodo di importanti innovazioni tecnologiche che conobbe il suo massimo sviluppo verso la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, ma che si protrasse anche per gran parte del Novecento, coinvolgendo anche altri paesi del mondo, in particolare gli Stati Uniti e il Giappone. La seconda rivoluzione industriale fu caratterizzata dall'utilizzo su ampia scala di una nuova fonte di energia fossile, il petrolio, che poté essere sfruttato in seguito ai progressi tecnologici conseguiti nella costruzione dei motori a combustione interna, evento che diede inizio appunto alla alle grandi fortune dell'industria petrolifera. Il periodo fu anche caratterizzato da un notevole sviluppo dell'industria chimica e dell'industria elettrotecnica, soprattutto grazie ai notevoli progressi nella realizzazione dei generatori e dei motori elettrici che permisero di produrre e distribuire in modo diffuso l'energia elettrica. Per inciso, è bene ricordare che l'energia elettrica non è una fonte di energia, bensì è un vettore energetico, questo perché non esiste in natura, come tale, ma viene prodotta artificialmente a partire dalle fonti di energia naturale, quindi l'acqua, il carbone, il petrolio, il gas naturale, l'uranio, il sole, il vento, eccetera, eccetera. La produzione e la distribuzione diffusa dell'energia elettrica ha permesso lo sviluppo di altri importanti settori industriali, tra i quali ricordiamo i nuovi sistemi di trasporto, di comunicazione e di elaborazione delle informazioni che hanno dato un formidabile impulso alla produzione di beni e di servizi e al commercio internazionale. Grazie alla superiorità acquisita in campo scientifico e tecnologico e alla sua potenza industriale e capitalistica, in quegli anni l'Europa occidentale riuscì ad estendere e a consolidare la sua influenza nel mondo. Fu proprio in quel periodo della seconda rivoluzione industriale che le grandi potenze europee si impegnarono in conquiste coloniali soprattutto in Africa, mosse dalla volontà di aprire nuovi mercati di vendita dei prodotti nazionali e di accaparrarsi a basso prezzo le materie prime e le loro risorse energetiche fossili. Per inciso eh, si parla anche di una terza rivoluzione industriale che verrebbe fatta a partire dal 1970 e che vede il massiccio sviluppo dell'industria dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica. Bene, Veniamo ora all'argomento della nascita della classe operaia. Nel XVIII secolo, in Inghilterra, la terra agricola era frammentata in numerosissimi piccoli appezzamenti che i contadini lavoravano in proprio. Tale frammentazione però non consentiva di introdurre importanti innovazioni tecnologiche per migliorare la risa dei terreni. Innovazioni che del resto si rendevano necessarie ed urgenti in seguito all'aumento della domanda dei beni agricoli e della lana di pecora destinata all'industria tessile. Agli inizi del XIX secolo la Gran Bretagna emanò come dicevo prima, un pacchetto di leggi agricole, gli inclusus ex, che tra l'altro prevedevano l'obbligo di recintare i terreni. A causa di quelle leggi i piccoli proprietari furono costretti a vendere le loro terre perché non potevano sostenere le spese della recinzione oltre a quelle di tipo legale. Quindi le leggi agricole favorirono la ridistribuzione e il raggruppamento delle terre a tutto vantaggio dei grandi proprietari terrieri, dell'aristocrazia e della borghesia inglese, che le avevano calorosamente promosse. La riforma agricola creò un'enorme massa di disoccupati, costituiti in gran parte da questi ex contadini che avevano dovuto abbandonare le campagne a seguito della promulgazione delle leggi sull'agricoltura una forza lavoro che costituiva un enorme serbatoio di manodopera a basso costo ideale per essere immediatamente impiegata nelle fabbriche e dare un forte impulso alla nascente industria britannica e fu così che in Gran Bretagna iniziò proprio la rivoluzione industriale. Per molti contadini disoccupati il lavoro in fabbrica costituiva l'unica prospettiva di sostentamento, anche se le condizioni di lavoro erano spaventose, non erano disciplinate da alcuna legge dello Stato ed erano fissate dai singoli datori di lavoro che imponevano orari massacranti con turni giornalieri di 14 ore consecutive, un salario minimo e nessuna forma di garanzia per il lavoratore né a livello economico, né tantomeno sul piano sanitario e assicurativo. La rivoluzione industriale ha reso possibile l'introduzione nelle fabbriche di macchinari innovativi, in grado di produrre sempre maggiori quantità di prodotti a costi contenuti e questo ha favorito un aumento della domanda dei beni che a sua volta ha comportato un aumento della domanda di lavoro. L'industrializzazione ha modificato i rapporti tra i settori produttivi, quindi se è vero che da una parte ha rafforzato la classe borghese, quella del capitalista industriale, dell'imprenditore che è proprietario della fabbrica e dei mezzi di produzione e che mira unicamente ad incrementare il proprio profitto, dall'altra parte lo ha fatto a discapito della nascente classe dei lavoratori salariati, cioè della classe operaia. Che riceve un salario in cambio del tempo che mette a disposizione per il lavoro in fabbrica. Bene, veniamo ora al positivismo. Qui la rivoluzione industriale non si è limitata a modificare i rapporti di produzione su scala mondiale, ma ha anche segnato un, un, un momento, un tempo di svolta per il pensiero filosofico che si è trovato a dover elaborare un complesso di teorie e di idee. Per aiutare a comprendere e indirizzare i cambiamenti in corso nella prima metà dell'ottocento a seguito dei successi della nascente industrializzazione in francia diciamo in francia si sviluppa una nuova corrente di pensiero filosofico che prende il nome di positivismo che nella seconda metà del secolo si diffonde prima in europa e poi al resto del mondo gli importanti contributi culturali forniti dal pensiero positivista trovano concrete ripercussioni in tutti gli ambiti e comportano cambiamenti fondamentali nella storia del pensiero filosofico occidentale, arrivando addirittura a influenzare la nascita, nella seconda metà dell'Ottocento, di movimenti artistico letterari Si ricordano per esempio il Verismo in Italia, dove si distinguono Giovanni Verga e Luigi Capuana, e il naturalismo in Francia, dove spiccano i nomi di Emile Zola e di Guy de Maupassant. La filosofia positivista, la cui caratteristica è l'esaltazione e la celebrazione della scienza e della tecnologia, si basa su una serie di principi dogmatici, che bene riassumere anche se in forma sintetica. 1. La scienza è l'unica modalità di pensiero che permette di raggiungere la conoscenza. Lo fa adottando il metodo scientifico che è l'unico che ritiene valido. Secondo questo credo, quindi ogni altro criterio di argomentazione non porta ad alcuna vera conoscenza. Due, si deve applicare il metodo scientifico a tutte le discipline, a tutto lo scibile, anche a quelle sociali e umanistiche. Tre, di per sé la filosofia non ha alcun valore, non ha Potere di tipo conoscitivo, contenutistico, perché non fa ricorso al metodo scientifico. Siccome solo la scienza è per i positivisti, no? Conoscenza e tutte le aree di indagine devono essere approcciate in modo scientifico, ne deriva che esiste un'unica filosofia, che è la filosofia della scienza e sulla scienza. Il suo compito è quello di affrontare lo studio delle generalità delle discipline scientifiche di indagare la realtà con lo stesso metodo scientifico per tutte, allo scopo di organizzare, formalizzare e coordinare i risultati per giungere ad una conoscenza unificata della realtà. Insomma, la filosofia viene subordinata alla scienza e assume il ruolo di disciplina accessoria, che non apporta conoscenza. 4. La scienza è l'unica fonte di conoscenza e causa del progresso umano. Il positivismo infatti ritiene che il progresso della scienza e della tecnologia, che è una sua derivazione, sia la sola modalità per ottenere una società organica e per assicurare una crescita economica esponenziale perenne, il progresso, che viene vista come l'unica soluzione per superare ogni genere di crisi. Nel suo sviluppo storico si possono distinguere due fasi del pensiero positivista. La prima, frase, la prima fase è francese, inizia nella prima metà dell'Ottocento ed è caratterizzata da, dal superamento della crisi socio-politica e culturale che a partire dalla rivoluzione francese, 1789, approda alla restaurazione, 1814, il programma positivista si propone di uscire dalla crisi mediante politiche organiche e antiliberali. Sebbene fosse offuscato dall'idealismo e dal romanticismo, è proprio in questo periodo che il positivismo trova il suo grande sviluppo. La profonda fede verso il progresso scientifico crea una forte spinta all'innovazione tecnologica, la quale diventerà la colonna portante della rivoluzione industriale. Importanti esponenti in questa prima fase del positivismo sono Henri de Saint-Simon, filosofo francese, padre del socialismo francese e quello che ha coniato il termine positivismo, e Auguste Comte, filosofo francese anche lui, fondatore del positivismo fu lui che ha ripreso il termine positivismo nel suo corso di filosofia politica e lo ha diffuso in tutto il mondo. Poi abbiamo una seconda fase del positivismo, la quale si sviluppa nella seconda metà dell'Ottocento, con il proposito di dare una forte accelerazione al progresso e di divenire il punto di riferimento per la nuova borghesia industriale dato che rappresenta in modo rilevante gli ideali borghesi di ottimismo nei confronti della moderna società industriale. In questa seconda fase, in cui il positivismo si espande al resto del mondo, eh, il positivismo appunto propone di estendere l'applicazione del metodo scientifico a tutte le sfere della conoscenza umana, anche in ambito sociale e umanistico, e trova la borghesia nella, nella borghesia una, una, una sua convinta sostenitrice. È importante tenere presente che siamo in un periodo di grande fermento nel pieno decollo del sistema industriale che è sostenuto appunto dalla scienza e dalla tecnologia. C'è un'ampia fioritura di scambi commerciali, una rapida espansione della cultura su larga scala. Dappertutto si respira un clima di grande fiducia e di entusiasmo nella capacità dell'uomo e nell'enorme potenziale della scienza e della tecnologia. Grazie ai notevoli risultati economici conseguiti dal binomio industrializzazione e positivismo, il pensiero positivista, assieme al liberismo economico, entra nel quadro ideologico della nuova classe dirigente e capitalista e viene adottata con entusiasmo in tutta Europa. Non a caso il positivismo si sviluppa soprattutto nei paesi industrialmente avanzati come l'Inghilterra, la Francia appunto, e la Germania. Nella seconda metà dell'Ottocento il positivismo diventa la filosofia dominante della cultura europea, la filosofia della moderna società industriale, che si basa sulla fede della sci nella scienza e nella tecnologia, e assume il ruolo di espressione culturale che meglio rappresenta le speranze e gli ideali della storia moderna. Tra i principali esponenti della seconda fase del positivismo ricordiamo Herbert Spencer, filosofo britannico, autore del First Principles, e i materialisti tedeschi. Veniamo ora alla, alla, alla nascita del socialismo e le sue declinazioni quindi contemporaneamente alla crescita della filosofia positivista come conseguenza della rivoluzione francese e soprattutto della rivoluzione industriale in ambito politico crescono dei movimenti che sostengono la nuova situazione politica e si presentano come difensori delle nascenti classi sociali in particolare si fa strada un importante complesso di ideologie movimenti, dottrine e orientamenti politici di sinistra che prende il nome di socialismo e che si prefigge l'obiettivo di trasformare la società allo scopo di ridurre le crescenti disuguaglianze tra i cittadini che la nascente industrializzazione ha generato sul piano sociale, economico e giuridico. Il movimento socialista, durante il suo sviluppo storico nel corso dell'Ottocento e del Novecento, attraversa diverse fasi di maturazione, promosse da pensatori e da militanti che acquisiscono grande risonanza. Comunque, sia pure declinato in vari modi, il socialismo costituisce un sistema di idee che mantiene una base comune, e cioè la critica della struttura sulla quale si fonda la società capitalistica e un programma che si propone di mettere in luce tutte le sue più nascoste contraddizioni. Si possono distinguere due declinazioni del socialismo: il cosiddetto socialismo utopistico, utopico, e il socialismo scientifico. Il socialismo utopistico. Senza voler entrare troppo nei dettagli, possiamo distinguere appunto una prima fase di elaborazione teorica del socialismo che si sviluppa a cavallo tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento e che prende il nome di socialismo utopistico. E questa è una corrente di pensiero socialista che trova fondamento in Francia con il movimento dei sansimonisti e dei furieristi, che risente degli influssi culturali della rivoluzione francese, l'esperienza dei sanculotti, dei montagnardi. Tra gli esponenti di spicco del socialismo utopistico si ricordano il filosofo francese Claude-Henri de Rouvoix, conte di Saint-Simon, che è considerato il fondatore del socialismo francese e che abbiamo già incontrato come un esponente di spicco del positivismo, e fu colui che ha coniato il termine proprio positivismo, e il filosofo ed economista britannico John Stuart Mill, che è stato uno dei massimi esponenti del primo liberalismo inglese. Tra i pensatori del socialismo utopistico ancora oggi attuali, occorre anche ricordare il filosofo francese Charles Fourier, sostenitore della collaborazione mh, tra gli uomini. Egli fu molto critico nei confronti della società borghese perché a suo modo di vedere aveva ampliato il divario tra ricchi e poveri dimostrando già allora il fallimento del libero mercato e la sottomissione del potere politico alle elite economiche. Temi che ancora oggi eh, sono di grande attualità. E poi l'imprenditore gallese Robert Owen il cui pensiero ha radici nell'illuminismo del Settecento. Egli è famoso perché nella sua fabbrica ha sperimentato vari metodi di produzione che tengono anche conto delle esigenze degli operai. I suoi modelli di organizzazione aziendale miravano alla collaborazione e ad attenuare le dinamiche di concorrenza e di competizione sempre più spietate che erano nate proprio con l'industrializzazione. Nella seconda fase di elaborazione teorica del socialismo arriviamo al socialismo scientifico. Essa è dovuta essenzialmente a Karl Marx, un filosofo tedesco che ha dato il più importante contributo alla storia del socialismo e che assieme a Friedrich Engels ha elaborato un sistema di pensiero che prende il nome di marxismo. Dalla più famosa opera di Marx, Il capitale, che è stato pubblicato tra il 1867 e il 1910, in quattro volumi, emerge un socialismo che pur riconoscendo l'importanza della corrente utopistica, cioè il socialismo della prima fase, ne differisce su alcuni punti fondamentali. A causa dell'approccio scientifico che Marx ed Engels hanno adottato nello studio della società e dell'economia della metà dell'Ottocento, qui il riferimento eh, particolare all'analisi dei rapporti economici di produzione che si erano sviluppati con la rivoluzione industriale, eh, questa seconda fase prende il nome di socialismo scientifico. Nella critica alla società capitalista, Marx adotta il suo metodo scientifico che prende il nome di materialismo storico. Il termine materialismo deriva dal fatto che per Marx L'unica dimensione della società sulla quale si può indacare è quella materiale. Oggetto della sua analisi è la struttura economica della società, ossia l'insieme dei modi di produzione e l'organizzazione economica. Per Marx, infatti, le idee, la cultura, la religione, filosofia, diritto, politica, fanno tutti parte di una, di una sovrastruttura che si appoggia e viene modellata dalla struttura sottostante. Il termine storico, del materialismo storico, deriva dal fatto che Marx fa un'analisi dinamica, evolutiva della società e dell'economia, in quanto ritiene che la realtà si manifesti seguendo un processo storico. Questa analisi dinamica ha il pregio di essere più generale e più efficace degli interventi filantropici e mirati dei socialisti utopistici. Il socialismo scientifico di Marx interpreta la storia applicando la categoria della lotta di classe, del perenne contrasto tra la classe sociale dominante e quella dominata. A suoi tempi era la lotta tra la borghesia, che detiene i mezzi di produzione, e il proletariato, che vende la sua forza lavoro in cambio di un salario. Il socialismo scientifico risente fortemente degli influssi del positivismo, questa è la cosa importante, con i suoi ideali di liberalismo e di progresso che si realizzano mediante il sapere acquisito col metodo scientifico. Il socialismo scientifico ritiene infatti che la scienza sia il motore di un progresso continuo dell'umanità e che lo sviluppo tecnologico sia determinante per aiutare la classe operaia a migliorare le proprie condizioni di vita. Bene, veniamo ora all'ospicio all di una nuova forma di socialismo. Credo che oggi siano maturi i tempi per dare la vita ad una nuova forma di socialismo, potremmo chiamarlo il socialismo per il ventunesimo secolo, che pur facendo tesoro del grande contributo culturale del passato, tenga presente che viviamo in una realtà sistemica che è divenuto incredibilmente complessa, il paradigma cognitivo del socialismo scientifico, che per l'appunto si fonda sul metodo scientifico, è un approccio alla conoscenza di tipo analitico, lineare, riduzionistico, che non funziona più e che da tempo si è dimostrato inadeguato e fallimentare. La sua incapacità di interpretare la realtà sistemica e complessa nella quale viviamo e di fornire soluzioni definitive, non soltanto sintomatiche provvisorie, ha dato origine alle ripetute crisi che, soprattutto negli ultimi decenni, ci affliggono con una sempre maggiore frequenza e gravità. Oggi si parla tanto di transumanesimo, un movimento culturale che pretende di rivoluzionare e di potenziare l'essere umano, che però si presenta come un salto all'indietro perché ripropone la vecchia visione meccanicistica basata su un concetto fideistico della scienza e della tecnologia, dove l'uomo si dovrebbe evolvere non già nella dimensione etica e spirituale alla quale è predestinato, ma nella mera dimensione materica, come una macchina o un dispositivo da aggiornare periodicamente. Chi crede in una tale futura evoluzione ritiene erroneamente che un essere vivente sia assimilabile ad una macchina e funzioni come un algoritmo. Basta un minimo di riflessione per capire che non è così. Un computer è una macchina algoritmica, è un, insieme, è un sistema complicato quanto si vuole, ma non è mai complesso come lo è un organismo vivente. Può essere spento facendo il reset, come è di moda dire oggi, ma poi lo si può riaccendere tutte le volte che si vuole e la macchina riprende il suo normale funzionamento. Un organismo vivente e viceversa è un sistema infinitamente complesso che quando muore non può essere risuscitato neanche una volta. Questo eh, lo stabilisce il secondo principio della termodinamica che, come disse Einstein, è uno dei più importanti principi se non l'unico principio veramente importante della fisica. Pertanto ci dobbiamo domandare se accettando il transumanesimo che ripropone il fallimentare approccio cognitivo, analitico, lineare e riduzionistico stiamo decretando la fine dell'umanità. Quello che c'è bisogno oggi è un salto di consapevolezza da parte di una massa critica dell'umanità che si dovrà rendere conto del pericoloso percorso che stiamo imboccando e svegliarsi in tempo per cambiare direzione abbiamo bisogno di un diverso approccio cognitivo alla realtà una nuova visione del mondo e una ridefinizione dei concetti sociali ed economici che si fondino su valori etici e non meramente crematistici cioè di accumulo di ricchezza materiale l'uomo deve riscoprire la sua dimensione spirituale e deve tornare a porsi le domande esistenziali che ha iniziato a trascurare dall'inizio dell'era moderna, circa 500 anni fa, quando, caduta la fiducia nell'autorità della Chiesa medievale, l'uomo si è trovato da solo, senza potersi affidare alla divina provvidenza, con la grande preoccupazione di dover sopravvivere in una realtà che senza Dio gli era improvvisamente divenuta incomprensibile e ostile. Per conoscere la realtà che lo circonda, senza il supporto della religione, l'uomo si è completamente affidato alla capacità della sua mente logico-razionale ed ha sviluppato un metodo di ragionamento che ha perfezionato nel tempo e che è noto come appunto il paradigma cognitivo, analitico, lineare e riduzionistico. Il paradigma crede in una realtà oggettiva, e si fonda sul pensiero lineare, secondo il quale ogni realtà funziona in base a relazioni lineari di causa ed effetto che sono dirette ed immediate e che agiscono a breve distanza spazio-temporale. Questo è l'approccio cognitivo adottato dalla scienza moderna, dal quale discende la nostra attuale visione del mondo. Dopo quasi mezzo millennio, questa visione ha portato l'uomo a sviluppare una dipendenza, un atteggiamento fideistico, dogmatico, nei confronti della scienza e della tecnologia, che sono diventati nuovi idoli della società consumistica moderna. La gente li adora e tributa loro grandi sacrifici in termini di tempo dedicato al lavoro, inteso come un mero fattore di produzione di lavoro. In cambio, le persone ricevono del denaro fiat che viene erogato loro e centellinato nella quantità strettamente necessaria a soddisfare a fatica i loro bisogni materiali. In questa società tecnocratica l'uomo viene mantenuto impegnato a correre all'impazzata sul posto, ingabbiato e stressato come un criceto che corre nella ruota. Lo scopo è di rubargli il tempo, che dovrebbe invece dedicare alla ricerca interiore, e allo sviluppo del potenziale umano, che sono le attività che danno un significato più elevato alla nostra esistenza terrena. Lo stile di vita frenetico e stressante che i potenti della Terra hanno voluto imporci, dandoci l'illusione di poter partecipare al progresso materiale perenne e ad una crescita crematistica infinita, ci impedisce di fatto di raggiungere la vera prosperità che non può esistere senza il diritto ad una vita felice che si ottiene nello scoprire il significato della nostra esistenza terrena la missione alla quale noi siamo tutti predestinati mi riferisco al processo evolutivo nella dimensione spirituale che sebbene sia un percorso strettamente personale in virtù del fenomeno dell'emergenza a livello olonico del tutto rende partecipo ognuno di noi all'evoluzione spirituale dell'intera umanità. Oggi sono maturi i tempi e l'uomo deve ritrovare un equilibrio tra materia e spirito, che sono i due estremi di un'unica sostanza. L'uomo deve recuperare la dimensione etica e spirituale che ha trascurato, dimenticato col passare dei secoli e deve nuovamente inter interrogarsi sul significato da attribuire alla sua esperienza transitoria sulla Terra, sul senso della sua dimensione interiore, inconscia e subconscia, sul valore da assegnare alle relazioni con i suoi simili e sul suo rapporto con la natura. Sono tutte importanti domande esistenziali che riguardano temi complessi e di grande rilevanza, che dovranno essere ripresi e approfonditi e io credo che questo possa essere il compito proprio del socialismo per il XXI secolo. Per portare a compimento questo impegnativo programma dovremmo però abbandonare il paradigma cognitivo analitico, lineare, riduzionistico, che è il modo di ragionare dominante della nostra cultura occidentale, che è il paradigma che ci sembra essere il più intuitivo e naturale, dato che è quello che ci hanno insegnato sin dalla nascita. Senza voler rinnegare l'importanza dell'approccio analitico alla conoscenza della realtà, che ci ha permesso di conseguire notevoli progressi nella comprensione di determinati ambiti di studio, come per esempio in fisica e in chimica, è comunque giunto il tempo di abbandonarlo. Da decenni ormai il paradigma analitico si è rivelato fallimentare per la sua incapacità di comprendere e gestire le crisi e i problemi che ci assillano nella realtà sistemica e complessa in cui oggi ci troviamo. Dobbiamo lasciarlo per abbracciare una diversa visione del mondo e passare ad un diverso approccio cognitivo, di tipo olistico, circolare, sistemico, un paradigma di conoscenza che si rivela essere più adatto a comprendere la realtà sistemica e complessa che ci circonda. Tale paradigma, detto anche di sintesi, affonda le sue radici nel pensiero sistemico e attinge alla psicologia costruttivista che ha una visione esattamente opposta a quella positivista, della scienza tradizionale. Solo per inciso, senza voler approfondire, occorre ricordare che l'epistemologia costruttivista nega la possibilità di una conoscenza oggettiva, di un sapere che rifletta fedelmente un ordine esterno, indipendente, dalla coscienza dell'osservatore. Bene, arriviamo alla conclusione. Eh, io vorrei concludere spiegando che il socialismo per il XXI secolo possa assumersi l'incarico in di guida verso una nuova visione del mondo e una nuova umanità. È certamente un grande impegno, un, un programma impegnativo, faticoso di lavoro che dovrà coinvolgere molte persone impegnate in uno spirito di generale collaborazione. Il programma dovrà riprendere e ridefinire tutti i temi filosofici, sociali, politici ed economici, integrando anche la dimensione etica e spirituale che si è persa nel corso dei secoli. Solo a titolo di esempio è fondamentale rivedere e approfondire il concetto di evoluzione spirituale, di società. Di politica, di economia, lavoro umano, collaborazione, risorse naturali e beni comuni. Bene, io avrei terminato, quindi lascio la, la parola al conduttore. Grazie Carlo, sei stato esoriente ed esaustivo. Eh, eh, ma guarda, mi rivolgo. Stefano, ti chiedo un tuo parere eh, su quello che ha detto Carlo ehm, partendo da una parola tra le molte che ho sentito nel discorso di, di Carlo e cioè eh, progresso progresso è una parola che ha sempre, è stata sempre correlata con, eh, con il socialismo e appunto come raccontava Carlo nell'Ottocento Uh, il progresso era appunto incarnato nel positivismo e in quel tipo di socialismo che, appunto, è nato sulla base del pensiero positivista. E il progresso consisteva nel analizzare un fenomeno scorporandolo, cioè analizzandolo in maniera cioè segmentandolo, quindi arrivando fino quasi a una suddivisione cellulare o atomica quindi la ricerca del, del, della minuzia nella comprensione eh, cosa che alla fine è avvenuta, cioè noi siamo riusciti ad arrivare a una parcializzazione della conoscenza a questo punto però si è posto un problema, e cioè quando si arriva appunto a una, a una parcializzazione così elevata che della conoscenza ci si è resi conto, e qui entra in gioco il pensiero uh, sistemico, il pensiero complesso, che l'unico modo di, eh, di progredire nella consapevolezza, nella conoscenza, è quello di rimettere insieme le varie parti. E quindi anche capire, e questo significa anche eh, come dire, comprendere le cose in, in un'ottica di complessità, che ovviamente va al di là della somma delle singole parti. Quindi, per esempio, noi, appunto, come organismi, siamo eh, il massimo, diciamo, della complessità. Ecco, quindi la mia domanda è, eh, eh, come dire, questa forma di nuovo progresso a livello di pensiero sistemico, come puoi vederla tu nell'ottica di un socialismo per il XXI secolo? Eh, devi aprire il microfono Stefano. Ecco, scusate. Ascoltando la, la relazione, insomma, l'intervento di Carlo, per rispondere alla tua domanda punterei il dito su una cosa. Il socialismo scientifico ha fallito, quell'utopistico ha avuto successo. Cioè esattamente il contrario. In questo ha ragione Carlo. Cioè laddove l'elemento spirituale era presente nella coscienza per una volontà finalizzata a valori, valori di eguaglianza, di libertà, mediati, equilibrati, da un principio di fratellanza che non è un sentimento buono, un buon sentimento, è un sentimento di intellettivo, di calcolo, in cui è possibile tenere le due cose insieme senza che una prevarichi l'altra e senza che ciascuna vada per i fatti suoi. La libertà da una parte e l'eguaglianza dall'altra. Due tirannidi. Il socialismo scientifico è riuscito a creare una di queste due tirannidi, quella dell'eguaglianza come controfaccia, altra faccia della medaglia, del liberalismo. L'estrema libertà, portata senza alcun riguardo per nessun altro, se non per il principio in sé. Un principio negativo, peraltro, definito da loro stessi come negativo, libertà negativa. Nessuno mi può vietare quello che io sono libero di poter fare. rimarrebbe un solo uomo, in base a questo principio sul pianeta, il più forte, quello che ha ucciso gli altri, e quindi morirebbe di conseguenza dopo poco. Quindi noi, nel socialismo del ventunesimo secolo, come lo ha chiamato giustamente Carlo, possiamo trovare, e credo di non contraddire quello che è anche il suo modo di vedere le cose, spunti utili nel passato. E cioè, trovare nel passato sconfitto sostanzialmente degli spunti che sono una storia interrotta e che può ricominciare non proseguendo naturalmente sui presupposti di allora. Ma ciò che conta da questo punto di vista è il modo, non tanto la sostanza in sé. E quel modo. Che, per esempio mette la felicità come ambizione eh, criterio per misurare le scelte sociali politiche beh comunque è sicuramente un criterio di natura esistenziale questo è un punto importante cioè se si può definire in modo né utopistico né scientifico il socialismo del futuro io lo definirei come un socialismo di tipo esistenziale. E cioè che è un modo per intendere l'intera esistenza umana, un modo per vivere, un modo di vita, una civiltà di vita che quindi è spirituale con i riflessi materiali, non viceversa. Io credo che lo spirito abbia una creatività maggiore di quanto ciò che è di eh, esterno, ciò che c'è di eh, sociale, di oggettivo, scusate, con, riassumendo in concreto, possa eh, stimolare. Ha un, lo spirito ha una creatività eh, quasi autonoma, sicuramente interagisce con ciò che ci circonda, ma ha una capacità di combinazione che è puramente soggettiva. Le cose oggettive non hanno questa capacità di combinazione. Quest'arte combinatoria, secondo me, è esattamente dell'intelletto dell umano, dell'intuito. La scienza stessa eh, fa fatica. Lo vediamo in questa faccenda della pandemia. Non voglio farla facile dicendo tutti dicono il contrario dell'altro, ma ci sono delle illogicità... Ehm, eh, che non vale neanche la pena di, di, di sottolineare, però secondo me così come l'astensionismo è la prova del fallimento in questo momento, in questa fase storica del sistema diciamo, della democrazia liberale, o perlomeno di un suo segnale il passo, così la gestione di questa pandemia secondo me indica un'importante crisi del metodo scientifico, del sistema scientifico altro che fidarsi della scienza altro che fidarsi della scienza noi possiamo osservare eh, empiricamente e l'empiria secondo me è importante che resti questa perché l'empiria è un metodo importante l'empirismo ha, ha una sua evidenza che stimola l'intuizione stimola la creatività stimola lo spirito entra in relazione con esso e può dare, come dire, eh, non direi soluzioni, ma comunque campi di, esistenziali, appunto, adeguati alla circostanza storica in cui ciascuno e insieme tutti le comunità, non tutto il mondo in modo uniforme, globalizzato, no? ma con le differenze, ovviamente, che, sono, che esistono sia possibile raggiungere quel benessere che io riassumerei con, questa, con questo concetto. Eh, la natura ci offre una sufficiente abbondanza. C'è abbondanza per tutti, nessuno escluso, purché sia sufficiente e non superflua per alcuni a scapito di altri. È una banalità, ma organizzate una società in questo modo. Vediamo se siamo capaci di farlo. Con il metodo scientifico, finora utilizzato, si è dimostrato che non si è affatto capaci di farlo, anzi si creano divisioni e quindi conflitti. Quindi io il socialismo ritorno a definirlo come un futuro di, di, di qualità esistenziale, neutopistico, possibilmente realizzabile, ma non in modo scientifico, bensì in modo eh, esistenziale. Guarda, io lo definirei, però questa è una mia diciamo, locuzione personale, lo definirei, il, quello che tu hai descritto, è il, il socialismo della coscienza integrata, quindi che integra vari modi, diciamo, di coscienza. E quindi questo è il socialismo per il XXI secolo. Stefano, ti ringrazio Vuoi tantissimo. Vorrei chiedere un parere a Carlo se fosse possibile. Ah, eh, una no, no, no, sicuramente, sicuramente. Prego Carlo, un parere su quello che ha detto Stefano, però devi aprire il microfono. Sì, ma eh, sono sostanzialmente d'accordo con quello che ha detto Stefano. Eh, noi viviamo una profonda crisi scientifica in questi, in questi decenni, diciamo. Il metodo scientifico ormai è vecchio di 400-500 anni, deve essere cambiato. In una realtà sistemica e complessa l'approccio lineare come ho detto è fallimentare ha sempre in questi decenni lo, lo, lo vediamo quotidianamente praticamente non riusciamo più a risolvere nessuna crisi non riusciamo a risolvere nessuna crisi e le crisi stanno ci stanno travolgendo in, a ripetizione da, da, da, da, da, da decine e decine di anni e non riusciamo a trovare la soluzione la quadra perché perché stiamo ragionando con un modello cognitivo che è superato che andava bene in una società semplice semplice non nel senso diciamo, etimologico cioè meno meno complicata se vogliamo ma non adesso in questa società in cui le, le, le interazioni sono, sono all'ordine del giorno, tra, tra, tra le, le interazioni complesse tra gli individui, tra le persone, sono, uh, sono quotidiane, abbiamo, siamo bombardati da informazioni e controinformazioni, quindi viviamo una realtà che è difficile da poter risolvere, prima di tutto individualmente, ma poi anche applicando con il, il, il criterio con il quale l'uomo, cioè la, la, il, il paradigma cognitivo analitico è quello dell'uomo della savana cioè di, di, di 10.000 20.000 30.000 anni fa dove si diceva beh, siamo nella savana arriva un leone e la causa effetto è scappo oppure siamo nella savana troviamo un coniglio la causa effetto è diamogli una bastonata e ce lo mangiamo cioè le cose erano molto più semplici ma quando parliamo di crisi climatica per esempio no? tanto per dire è facile essere ingannati no dal, dal, dal da quella persona che eh, può trovare diciamo, la, la, la, la quadra sbagliata chiaramente al problema, perché i problemi complessi hanno tante soluzioni, non ne hanno una sola, perché sono basati su una, su una, sulla, sulla matematica, il metodo scientifico, un metodo analitico, matematico, no? Dove esiste, che, che si basa sulla matematica lineare, quindi esiste soltanto una soluzione a un problema. E questa soluzione, guarda caso, è sempre una soluzione tecnologica, è sempre una soluzione quindi eh, sintomatica, che risolve, che mette una pezza sul problema del momento, e che è tecnologica e non sociale. Invece, invece noi dobbiamo andare a cercare le soluzioni alla, a, a, a 360 gradi, quindi a livello socio-economico, e dobbiamo mettere, a mio avviso, in primis l'etica, la filosofia, Adesso abbiamo ribaltato tutto. Prima, prima arriva l'economia, poi sotto l'economia c'è la politica e infine c'è l'etica e la filosofia. La filosofia è diventata, come il positivismo eh, diciamo, dicevo prima, considera la filosofia proprio l'ancella più infima. No? Mentre invece io credo che questa, la filosofia e l'etica debba essere invece messa in primo piano. L'uomo deve tornare ad essere una persona che capisce di essere multidimensionale. Non è soltanto l'homus economicus del, del, dei, dei neoclassici, no? Non è soltanto quello. È un uomo che ha tante dimensioni. In primis, io ritengo la sua dimensione, diciamo, spirituale, poi abbiamo la dimensione psicologica individuale, abbiamo la dimensione sociale, e infine abbiamo la dimensione, diciamo, del nostro rapporto con la natura che dobbiamo recuperare. Perché non, dobbiamo, dobbiamo cambiare quell'atteggiamento di ibris che abbiamo avuto in questi 500 anni di preoccupazione per, non essere, per, per poter sopravvivere, eccetera, e dobbiamo eh, riconciliarci con la natura, riconsiderare che anche la natura ha della spiritualità. Io ho sempre detto che la materia e lo spirito sono due estremi di una unica sostanza. E quando noi capiremo questo, avremo fatto un salto evolutivo e troveremo un rapporto migliore con gli esseri umani, cioè con i nostri simili e con la natura stessa. Un esempio, Grazie, pratico, un esempio pratico è considerare la natura una ricchezza non nella forma di petrolio, per Esatto, esatto. Certo, certo non sfruttarla, ma considerarla, come diceva San Francesco, adesso senza, senza voler essere, enfatizzare certe cose, ma comunque se noi torniamo nella storia, indietro nella storia, noi troviamo dei pensatori che l'avevano vista giusta, voglio dire. No? Noi siamo adesso in un periodo molto buio, oscuro, di eh, frenetico materialismo che ci ha, ci ha impedito, abbiamo, abbiamo dimenticato appunto le ragioni spirituali che, che ci... Ehm, che ci permettevano di vivere nel medioevo, no? eh, le abbiamo dimenticate completamente e, ci siamo, e siamo passati da una religione ad un'altra. La scienza moderna è una religione, c'è poco da fare perché è basata su dei, dei, su dei principi, dei dogmi, che sono i dogmi scientifici, il metodo scientifico, tutte queste cose qui. Noi dobbiamo recuperare questo e fare un passo non... non dimenticare il passato il passato è importante e dobbiamo integrarlo come dice francesco con un pensiero che è avvolgente che è inclusivo cioè noi non dobbiamo pensare soltanto in termini scientifici lineari dobbiamo considerare la multidimensionalità dell'uomo e se noi ragioniamo su queste cose vediamo che la realtà diventa più eh, diciamo come dire eh, cioè Vedere la realtà da tanti punti di vista, da tanti punti di vista fatti da tanti uomini diversi, la rende più dimensionale, più, più voluminosa, diciamo, più reale se vogliamo. No? Eh, non è un punto di vista soltanto scientifico, oppure, no, è, è, è, è, è l'umanità intera che, vivendo la sua esperienza sulla Terra, capisce che si sta evolvendo non soltanto in termini economici, materialistici, crematistici, ma si sta evolvendo anche in termini spirituali, cioè realizza la completezza dell'essere umano. Bravo, bene. Ottimo, ottimo. Eh, guardate, mi, mi viene da dire questo, no? cioè in qualche modo dal punto di vista ideico, no, quello che Carlo adesso ha descritto eh, è stato quello che poi è successo nel corso dei secoli diciamo, cioè pensiamo, per, pensiamo dal punto di vista ideico alla figura del, del mago Merlino, no? insomma, il, il, il druido, no? in qualche modo, che poi cosa è successo, è stata separata, no? per cui praticamente questa figura oggi è rappresentata da chi? Da un lato da sacerdote, quindi diciamo dall'uomo di religione, e dall'altro dall'uomo di scienza. Ma ovviamente noi non possiamo avere una realtà Diciamo così, schizzo, cioè divisa, per cui c'è solo una cosa o c'è solo un'altra. Cioè. Noi dobbiamo rimettere insieme queste due letture. Per questo coscienza il socialismo della coscienza integrata come socialismo per il ventunesimo secolo. Ragazzi, siete stati bravissimi. Devo ovviamente ringraziare anche l'immarcescibile Gian Domenico Potestio alla regia. E ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito in questa interessante chiacchierata. Grazie a tutti.